Questa mattina siamo qui proprio per innanzitutto per eh, augurare ai cittadini della Valle dell'Irno, di tre comuni di Salerno, Baronizia e Pellezzano, che il 2018 si apra finalmente con eh, la giustizia, quindi con eh, l'accertamento della verità su tutta la questione delle fonderie Pisano e poi anche per commentare eh, le contro deduzioni delle fonderie Pisano riguardo alla negazione, all'annuncio di negazione della via, una negazione che la Regione Campania, lo ricordiamo, doveva già fare a nostro, secondo le nostre tesi e ricorso al TAR che abbiamo presentato con l'Avvocato Franco Massimo Anucita già un anno e mezzo fa. Eh, Negazione della via che ehm, l'avvocato Lentini, diciamo, con che rappresenta la proprietà Pisano, eh, cercano di eh, di. di, di ehm, di controbattere con delle controdeduzioni che a nostro parere leggendo diciamo, sia la lettera di accompagnamento sia le contodeduzioni ci fanno, ci fanno siamo molto basiti, siamo colpiti dalla, dalla, da questa documentazione che viene presentata che ancora una volta... Eh, racconta una verità eh, parziale, una verità eh, fantasiosa perché innanzitutto in questa eh, benedetta eh, lettera di accompagnamento della proprietà Pisano si racconta che la, eh, la via è una, eh, non era dovuta ai Pisano ed è riguarda tutto ciò che verrà in seguito realizzato e non il passato ma si omette di dire che noi abbiamo dimostrato che la Fonderia Pisano è una fabbrica di fatto che nasce abusivamente, ovvero non ha mai presentato alcuna documentazione per l'inizio attività ciò che era equipollente che prima non si chiamava via ma che rappresentava in un certo qual modo la possibilità agli enti di controllare di verificare se quell'industria poteva... Non vede. Quando poi, alla fine di questa lettera, si va a citare la violazione del diritto costituzionale al diritto al lavoro, l'unica cosa vera, ma si sbaglia a bersaglio, non è la Regione o i cittadini ad aver messo in discussione il diritto al lavoro costituzionale, è la stessa proprietà pisano che viola il diritto a un lavoro dignitoso, il diritto costituzionale al lavoro, alla salute e alla vita, quando nel processo, l'ultimo, nei capi di imputazione, il PM Olivieri dice nei capi di imputazione, uno dei capi di imputazione accusa la Fonderia Pisano di aver messo in pericolo la vita dei suoi lavoratori, di non aver garantito la, la, la captazione dei fumi all'interno della fabbrica innanzitutto e anche all'esterno e quindi di non aver garantito il diritto costituzionale ad avere un lavoro e ad avere la salute dei lavoratori e della, dei cittadini. Questo lo dice la magistratura e condanna la fonderia eh, per, questa, per questo uno dei capi di imputazione perché eh, la, la fabbrica Pisano chiede il patteggiamento. Quindi parliamo di una sentenza che di fatto è passata in giudicato. Quindi cosa stiamo parlando? Si raccontano una serie di, di, di menzogne che è di e di cose non vere, di fantasia proprio cioè veramente questa lettera, questa documentazione continua a dire una verità che è tutta eh, soggettiva e che è tutta dei, dei Pisani. noi vorremmo dire l'ultima cosa quando eh, si dice che Pisano ha diritto alla telequalizzazione come fabbrica perché è cambiato il PUC Forse chi scrive questa lettera e la proprietà Pisano si confonde e pensa che il PUC sia quello che è stato fatto nel 2016, che si sta facendo la rivisitazione, cioè si dimentica che il PUC a cui fare riferimento, la delocalizzazione e la necessità di delocalizzare è del 2006, quando nel 2006 la Fonderia Pisano ha avuto un bonus, un regalo, io lo definì già all'epoca un regalo di Natale, un bonus di 300 appartamenti la possibilità di costruire al posto della fabbrica e quindi di fare i soldi per delocalizzare e parliamo nel 2006 11 anni fa quindi si racconta ancora una volta la favola di Pinocchio dicendo stiamo parlando la regione si dimentica che stiamo parlando della fabbrica in fase di delocalizzazione ma in quale anno? Verrà delocalizzata la Fonderia Pisano. In quale anno la Fonderia Pisano vuole delocalizzarsi se nel 2006 ha avuto quel regalo ed è tutto fermo a quell'anno? Quindi questa è la verità che noi raccontiamo che è una... La Fonderia Pisano non vuole delocalizzarsi, vuole mantenere l'indice di edificabilità che la politica gli ha regalato e che non gli ha tolto nonostante 11 anni di ritardo e soprattutto vuole continuare fino a quando la magistratura non gli metterà i sigilli. E guardate, in un paese normale l'imprenditore Pisano stava in galera a scontare le pene e le condanne che aveva avuto per i reati gravi che ha commesso dal 2004 ad oggi. Per il 17 gennaio è fissata la data davanti alla seconda sezione del TAR Campania di Salerno, è fissata l'udienza di discussione relativamente alla sospensiva del nostro ricorso. Ovviamente, nel momento in cui si è avviato il procedimento di diniego della via, perde di incisività la richiesta di sospensiva anche se eh, onestamente devo dire che al di là del procedimento ovviamente se eh, si conclude negativamente così come è stato ipotizzato va bene anche in questo modo ma eh, qualora si dovesse concludere con una, eh, un cambio di rotta da parte della regione comunque beh, resta in piedi il nostro ricorso per la semplice e potente ragione che noi assumiamo il dato che questo procedimento andava già archiviato per decorrenza dei termini per cambio di carte in, in progress, cambio di progetti, eh, quindi rinuncia alla vecchia procedura, apertura di una nuova senza che sia aperta formalmente un nuovo, un nuovo procedimento, una situazione molto complicata a cui ha dato una mano sicuramente la, eh, la proprietà per complicare la, la situazione e rendere eh, la confusione totale su questa vicenda. Ci sono due certezze, eh, la prima certezza è che il, il vecchio fabbricato Opificio industriale come si può vedere se si fa una carrellata e una visione generale a 360 gradi, è inserito all'interno di un'area che oramai è urbanizzata. Due, la previsione del PUC che prevede la possibilità di fare volumetria al posto dell'opificio industriale, quindi un regalo da questo punto di vista alla proprietà eh, Pisano. È, comunque, eh, è condizionata e noi chiediamo al Consiglio Comunale di condizionarla con maggiore incisività alla delocalizzazione effettiva della fabbrica, cioè significa che se la fabbrica non viene rifatta da un'altra parte queste volumetrie non possono essere compiute e realizzate. Questi sono i due dati sui quali vogliamo lavorare, giustamente c'è un dato e cioè questo è un ufficio industriale che è già caratterizzato come industria insalubre, che non ha né autorizzazioni precedenti ai sensi della vecchia normativa equivalenti alla via, né tantomeno c'è una via in questo momento e un'AIA in itinere efficace, per cui già adesso è fuori legge e già adesso dovrebbe essere chiuso.